Ragazze Digitali è un summer camp di informatica al femminile giunto ormai alla terza edizione, rivolto a ragazze che frequentano la terza e la quarta classe delle scuole superiori. Un percorso formativo per superare il divario digitale di genere e promuovere il ruolo attivo delle donne negli ambiti lavorativi legati alle nuove tecnologie. Il primo in Italia dedicato alle sole ragazze. Per quattro settimane, presso la Facoltà di Ingegneria Informatica di Unimore a Modena, tante ragazze provenienti da Modena, Reggio Emilia e non solo, possono imparare a creare un videogame con il linguaggio Python, esprimere la propria creatività digitale occupandosi della parte grafica e audio, approfondire elementi di design, social network, sicurezza informatica e web publishing.